se distrugge il nostro elicottero o se viene distrutto il video finisce La challenge vale solo se siamo all'interno dell'elicottero e questo esplode Con noi dentro Speriamo di no Siamo in live, stiamo giocando con i Fanda ragazzi Quindi se anche voi volete avere la possibilità di giocare con me Vi lascio in descrizione su YouTube il primo link per seguirmi sul canale Viola Dove potete uh, iniziare a seguirmi insomma e quindi avere la possibilità Nelle prossime live che faremo di giocare con me E vediamo la partita di oggi come va ma raga, se la vinciamo è pauroso. Cioè, veramente vi do un bacio in testa a tutti. Vi tengo a baciare a casa uno per uno. Cioè, ma magari possiamo anche fare qualcosa in più se... Non so se.. Non c'è nessuno, ragazzi. Almeno sembra. Attenzione agli scagnozzi che danno sempre molto fastidio. No, già mi stavano a sparare, non peraltro. metas, raga. Eliminiamolo, vai. Bella. Ah, finalmente, raga. Un po' di organizzazione. Riusciamo a far fuori tutti, dai. Riuscite ad aprire il bunker, raga? Io vedo di ripurire un altro po' la zona dagli ultimi ghostman. Elicottero, raga, arriva un elicottero, state attenti, a breve Sento già in aria Sì, sì, sì, ma infatti questo sto a vai, entriamo, vai Ma non so se è nella nostra direzione, vabbè, quello secondo me l'elicottero fa un casino della madonna, si sente ovunque Che dite, raga, andiamo? Dove vogliamo andare? Dai, mettete già una zona, fatemi provare i flare Ma se vado in acqua si distrugge, dai, secondo me no, no, no, no però Ah, galleggia, ok, GG Andiamo a Celtic, che dite? dio, M-Green, smettila con questo coso Eh, vedo, vedo Se n'è andato, però Vogliamo provare a fightarlo, raga facciamo sta cazzata è divertentissimo Vai, raga Qualcuno vuole guidare al posto mio Io magari sparo, vai Ah, stanno lì Vai, ragazzi Vai, ragazzi Li vediamo, li vediamo, li vediamo Vai 1,62 Una a terra, una a terra Vai, gira, gira Gira fra Cavolo Ce l'avete, ce l'avete Ma è uscito, è uscito No, sta ancora dentro Vai, sparate l'elicottero Spariamo l'elicottero Ok, loro sono caduti a terra Bella Vedete i nemici? Si, sì, sta in acqua. Eliminato. Eliminato. Vai, vai, scendi, scendi, scendi. Curati. Frani, abbiamo abbattuti due. Ha due dello squad. Raga, coprite Emmgen. Coprite Emmgen. Coprite Emmgen. Sta dietro, sta dietro il tipo. Coprite Emmgen. Vai. Il nostro elicottero, raga, non ci entrate ora perché se lo sfondano e siamo dentro è finita la challenge. Vai, vai, tranquillo, tranquillo Sto pushando io sto tipo Vai, eliminato, vai Easy, easy, easy R Raga, prendiamo, prendiamo l'elicottero Non perdiamo tempo Raga, raga Jerry, Jerry Una cosa veloce, Jerry Missione di salvataggio per ora andata Eh, raga, io eviterei Cioè, provate a sparare Ma io preferirei evitare Cioè, vi do uno sguardo, dai Vai, vi do la visuale Andare, andare Ok, va bene, vai Si sta pure a l'elicottero si sì, scendiamo, dai Sono a bassa quota Eh, lo so, lo so Attenzione ragazzi abbiamo fatto un bel po' di casino Stanno dietro e poi pure... Stanno pure là ragazzi stanno pure là Attenzione a ciò che facciamo Uno ha fatto 29 29 white Sta pure gente lì Eh ragazzi andiamo avanti dietro Dovremmo fare 2 2 però non so quando convenga Sto provando a tenere pure quelli dietro raga Uno ha battuto Eh ragazzi io sto tenendo quelli dietro un altro eliminato Raga io sto a fare quelli dietro scusatemi Cerchiamo di dividerceli così conviene Mamma mia raga stanno dicendo che sta un bel po' di loot Qua stavamo accerchiati Un casino è successo va bene Guardate raga uh, sta altra gente che stava a fight là. Ah. Io tre del team li ho eliminati Poi sta un altro team se volete venire proviamo Io la k ce l'ho Raga potete venire io sto per fightare Vi aspetto dai Ho sparato perché stava uno che si stava a curare ho lasciato white, ho lasciato white, pure il compagno Solo che avrei dovuto aspettarvi effettivamente Eh no, ho provato giusto perché li avevo massacrati Non per altro, capito? Eh, cavolo, mi sono fatto male Ah, raga, un team da il Cazzo, raga Raga, metto jump devo andarmene per forza Eh, ma non credo convenga Non credo convenga, frate, questi non ce lo fanno prendere Stanno a pushare, raga, dobbiamo fightare, dobbiamo fightare Uno stompato. Bella. Bella, bella. Gli altri ci stanno aspettando in safe. Ci vogliono aspettare in safe. L'elicottero, credo che lo dobbiamo lasciare, raga. Aiutate a Cipriano, aiutate a Cipriano. Prova a sparare. Cipriano, ho paura di farti cadere, però. Credo stia ancora nelle strutture. Sì, sì, sta ancora nelle strutture. Sì, sì, ma sta dietro. Infatti sta dietro, sta dietro, vai. Ma Gianni è crashato, hit Ok non. Sì, non me ne ero proprio accorto. Attenzione, destra. A terra. Dai scurati eh, la safe, eh, la safe cipria, la safe cipria Vai vai, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva Lo sparo, lo sparo, lo sparo Vai eliminato, ah mi abbiamo vinto Ma non mi ero bocca a corto, ma Mamma mia raga che casino, ma veramente abbiamo vinta Ok l'hanno eliminato credo Vediamo dove stanno i compagni Ok sono sotto, vabbè sono un po' in giro No, non è decisamente un bot Ok, è eliminato Sì, sì, dietro ragazzi, dietro Priorità dietro Conviene pusharli un attimo studivi. Una terra Da jenny, da jenny Un'altra terra Gente con alla deriva, riff Old player Ok, fatto Arriva altra gente Eh, raga, mi servirebbero pozze piccole Qualcuno ne ha Tire, gente Sì, sì, sì, vai No, vabbè, ma sono due, eh, ragazzi State attenti Vabbè, si sì, però vedono sono scarsi. Ok, una a terra Altra gente Interrogate, magari Vediamo dove stanno gli altri Così faccio una cosa veloce Mi porta che sta il compagno qua Forse da dietro, ragazzi Forse dalla safe, sapete Sì, sì, sì, safe Stanno safe. a lanciare pure cose Incazzati Sta qua raga Fatto fatto Ok Raga Altro elicottero Altro elicottero Raga Raga sta, Arriva gente Arriva proprio gente Qua mi hanno colpito Con l'anciara Con il eh, foto Uno l'ha battuto Eh Ragazzi Il team intero Ci hanno fatto un assalto Mamma mia signori La paura Grazie Attenzione Jerry è andato un altro vai bella raga, manca l'ultimo, credo. Manca l'ultimo, manca l'ultimo. Chiudete, chiudete. Ho lasciato ice fuori, cavolo. Scusami, bro. No, beh, io sono morto, raga. Eh, pure io. No, raga, ma non ha senso fare così. Madonna. Ok. Vai, rianimo Jenny. Ci stanno a sparare, raga. Ci stanno a sparare. Riuscite. per caso a venire. Eh, però stanno sparando, cavolo, vabbè. Mi sa che ci serve la jump, ragazzi, stanno a sparare. Da, dalla montagna. Io ho pure una jump. Eh sì, piazzatela, piazzatela, dai. Colpito uno white. Pericolosissimo quello. Baccio tutte le armi di scariche. Pericolosissimo. Attenzione. Ah, safe. Cavolo, Jenny. Una terra. Ragazzi cercate di entrare in safe se riuscite. Ah che bastardi, Cristo santo. Eh lo so, l'avevo capito, perciò siamo in difficoltà per l'altro team principalmente. Curiamoci un attimo. Jenny pure l'abbiamo perso. Ok, siamo due contro due frate. Cioè siamo due contro quattro scusami. Magari 2 contro 2. Eh sì, ma sta il team, sta il team. Se non hai jump, quasi siamo morti, mi sa. So. Bella, bella. Cioè, sta un tizio che sta facendo cadere me e i suoi compagni. Vabbè frate ormai sono fatti Cioè io un altro l'ho lasciato white Stai il compagno qua Se riesco a eliminarlo 1.45 Basta Il problema è la safe più che altro Guarda un po' come sta messa No tranquillo è tutto mio È tutto mio Stava solo nella zona Bella Ok arrivo Arrivo arrivo, arrivo. Ah che noia Sander Ok cerco di eliminare l'ultimo tipo noioso che stava qui Ah, questo era scarso, questo era scarso. Easy, easy, easy. Vabbè, easy. Tranquillo, tranquillo. No, beh, lo elimino. Oh, ok. Fra, sta un tizio che sta lì. 21, 21. Eh, no, ma non c'è, non c'è, non c'è. Non, non è vero, ho sbagliato io. Sta gente sulla montagna, questa proprio che abbiamo di fronte, frate. Eh, ok. Ok. Vai, mettila, mettila, mettila, mettila. Non so dove conviene metterla, però fallo. Eh, no, me l'hanno distrutta. Vai, vai, vai tu, vai tu. Vai, tu. Easy, easy. Uno l'ho massacrato, l'ho reso white, ci ho fatto 20. Ma state a vedere che... Cioè, io non ho idea di che sto a fare nel cespuglio di fianco loro. Cioè, mi serve un attimo in cui stanno distratti. Una terra. Sì, sì, vai, vai, vai, veramente, fammi cadere, non mi interessa. <ride> mi serve però una mano. Eh, ho finito i materiali, vado. Guarda, se mi continui a sparare, io sono contento. Va bene Uh, roba di questo tipo, roba di questo tipo Chiuditi! Se riesci, se riesci fa comodo Cavolo, mi è caduto di fronte Non so quanta gente c'è Eliminato uh, Manca... Mancano due Ah, ah, sì, sì, fra, ce l'abbiamo in testa fra, fra, fra Hanno provato a fare il mega assalto. Una terra, easy Fatto, GG. Mamma mia, che partitone 15 kill, ragazzi. GG.